Ciao ragazzi, spero che voi stiate bene, anch'io sto bene, tutti quanti a casa, vediamoci il prima possibile, speriamo di sì. Questo primissimo video serve per far sì che chiunque di voi non abbia un attrezzo di giocoleria a casa lo possa avere, perché questo ci permetterà di avere una pallina. Dopodiché partirà una serie di video eh, che vi insegnerà le basi della giocoleria. Quindi qualcuno di voi avrà degli attrezzi a casa, usateli assolutamente, qualcuno di voi non li avrà e quindi questo è un modo per poter avere anche voi un attrezzo di giocoleria. Ma vediamo un po' questa piccola ricetta per avere tutti quanti in casa una pallina. Chiederei al mio assistente di darmi un sacchetto. Iniziamo dalla ricetta facile. Il sacchetto allora in questo caso è un sacchetto di quelli da surgelato ma in realtà potete usare qualsiasi tipo di sacchetto di nylon Più che altro riciclate un qualsiasi sacchetto di nylon e dopo il sacchetto eh, dobbiamo avere 80 grammi di riso, assistente grazie mille 80 grammi di riso scusate sto perdendo il riso per casa mi guardano male come per dire cosa stai facendo, perdi il riso non perdiamo il riso allora, voilà le istruzioni sono queste. Prendiamo il nostro riso e lo mettiamo dentro il sacchettino. Assistente, la ciotola. Ok, a questo punto ne abbiamo il nostro sacchettino con il nostro riso. È semplicissimo. Lo arrotoliamo a caramella, poi lo avvolgiamo ancora un po' di più, poi lo arrotoliamo a caramella, poi lo avvolgiamo ancora un po' di più e ci ritroviamo con una palla di nylon ed il riso. Adesso l'ingrediente proprio quello che conclude l'opera. Due palloncini di quelli tondi da gonfiare. Assistente? Grazie. Mancherebbero le forbici. Regia eh, potrebbero essere lì dove stavamo facendo il collage, sapete in queste ore di... Ehm di solitudine casalinga si fanno collage giochi da tavolo si fa qualsiasi cosa nel frattempo la regia sta cercando le forbici presi i nostri due palloncini chiediamo al nostro assistente le forbici gentilissimo quindi mi raccomando se non riuscite o comunque non vi piacciono tanto le forbici chiedete la mano a qualcuno e tagliamo il pezzettino che ci permette di gonfiare il palloncino a noi non ci serve gonfiare il palloncino quindi noi lo tagliamo così lo facciamo per entrambi i palloncini voilà nel caso che proprio volete dilettarvi adesso avete due trombette fastidiosissime eh, potete anche assistente tieni le trombette Dopodiché, per quest'ultima mossa, dobbiamo andare a inserire il palloncino intorno al nostro sacchettino di nylon. Quindi, tendenzialmente, io vi suggerirei di farvi dare una mano. Quindi, voi, prima iniziamo con quello bianco. Cosa mi vuole dire il mio assistente? Prima quello bianco. Ah, infatti. Quindi, io vi direi, voi tenete il, il sacchettino con dentro il riso. E qualcun altro vi dà una mano a fare questa mossa perché poi dovete, grazie a delle se mosse ninja, impacchettare il vostro sacchettino di lime. Piccola indicazione per i palloncini: allora, in questo caso, io questo laboratorio l'ho fatto per anni, ancora quando le cose ecologiche non esistevano. Pensate quindi, io adesso sto adoperando dei palloncini che usavo tempo fa, però. Il palloncino non è l'unica soluzione. Sappiate che in giro ci sono anche palloncini biodegradabili. Se volete essere assolutamente sensibili all'ambiente, sono d'accordo con voi. Io in questo caso sto riciclando dei palloncini che invece di gonfiarli, perché tanto il mio cane ha paura dei palloncini anche quando scoppiano. Li uso sempre per fare le palline. Va bene? Poi, se per caso volete dei suggerimenti anche per delle alternative al palloncino, fatemelo sapere e che in qualche modo capiamo come fare. Perché non intanto cerco di aprire il secondo palloncino. Come vedete, scusate, come vedete qua c'è un piccolo difetto, quindi c'è il nylon che compare un po' qui ed è per quello che abbiamo un secondo palloncino. Quindi noi andremo ad allargare il secondo palloncino per metterlo proprio lì dove c'è quel piccolo difetto. Mi raccomando fatevi dare sempre una mano perché da soli è un po', è un po così. adesso ci riusciamo eh. inseriremo un altro palloncino assistente palloncino di riserva assistente grazie andiamo a tagliare come vi ricordavo il pezzettino quello dove si gonfia abbiamo una splendida e fastidiosissima trombetta tieni assistente dopo non esagerare con la tommetta. e andiamo a inserire il palloncino là dove c'era eh, ok voilà perfetto allora voilà e abbiamo una pallina in questo caso come vedete è rimasta un pochettino difettosa qua non, non è un problema ci basterà tagliare via un pochino di questo palloncino di troppo adesso vediamo se riesco a farlo così senza toglierlo esatto voilà perché l'obiettivo, avendo due palloncini, è di avere la pallina del colore nostro preferito e poi un bel pallino dell'altro colore. La pallina è morbida, abbastanza, per fare i giocolieri ed ha proprio le caratteristiche della pallina. Quindi ha le dimensioni giuste per stare in una mano. Nel caso che avete una manina un po' più piccola, mettete meno riso. Io ne ho messi 80 grammi, ve lo ricordo. E poi la cosa importante è che non rimbalza Poi magari lo capiremo in seguito Ma è importante che una pallina da giocoliere Non rimbalza Perché se no invece di allenarci a fare i giocolieri Inseguiamo la pallina che rimbalza per casa Va bene? Spero tanto che questo piccolo tutorial All'assistente è piaciuto E questo piccolo tutorial su come farvi una pallina in casa Vi sia piaciuto e ci vediamo nei prossimi video Dove vi racconterò Le basi della giocoleria Ciao ragazzi a presto